buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo il numero 2 del trimestrale lobby della scienza e della tecnica il museo Michelangelo a Caserta di meraviglia al microscopio L'esculente sfida della natura le aberrazioni delle lenti i diodi led meteore, meteoriti e meteoridi gli accessori del primo microscopio il microscopio biologico, la miniera di Monteponi, il diorama, prime nozioni di modellismo, il cielo d'estate, lobby della scienza e della tecnica, trimestrale divulgazione scientifica, la scienza e la tecnica in mostra, una rivista alla portata di tutti, appassionati e curiosi, alcuni dei, tre, dei temi trattati, mineralogia, microscopia, didattica, ottica, Science Center, modellismo, scienze naturali, piccolo collezionismo, astronomia e tanto altro ancora. Buona visione e buona lettura. Vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Grazie.